Pianali! Pianali! quest'auto eh ma vivi fuori Roma che problema c'è? hai il troll e i piatti utensili niente più problemi in trasferto niente più problemi di trasporto <ride> bello bello bello bello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 santissimo, guarda che cos'è L'ergonomia è, è, è incredibile Ti prego, lo devi provare No, oh, prendilo Tieni, vai Senti che cos'è L'hanno plasmato sulla mano Plasmato sulle mani, ha ragione Gabriel Ma non è l'unico utensile che ci sta facendo perdere la testa Hai visto che c'è qui? Non so cos'è, però fighissimo. E questi? Hai visto? Ne vogliamo parlare? sì, sì. Kit per restauro da carrozziere. E quando li usiamo? Eh, ci sono vari progetti, no? Il tuo progetto, per esempio. Quello dell'MR2 è appena finito, lo vedrete sul canale tra poco. Esatto. Per ricongiungerci al titolo, momento importante, e mi raccomando, attenzione adesso! Voi... Secondo voi, quanto vale tutto questo unboxing incredibile? commenta qui sotto devastateci la colonnina dei commenti perché lo dovete fare se tu commenti l'algoritmo di youtube ci aiuta ci premia e ci permette di fare molti più video con il vostro aiuto faremo 2 3 4 5 6 video, 7 a settimana chissà però commentate qui sotto e non finisce qui perché guarda le cose che sono arrivate guarda matteo come scarta guarda la quantità di scatoloni quanto siamo efficienti con questo taglierino mamma mia, il di prima oddio mio ok, okay 2.5 l'orbita medicatrice bellissima molto utile medicatrice questa differenza di quell'altra non è angolare Bel prodotto anche questo. seghetto a ferro pneumatico eh, a gattuccio. Molto bello. Mm. Sotto a chi tocca ragazzi, vado. Vai. Ah, adesso ho messo un po'. qua vai in giro per tutta l'officina cosa fare qui? stai comodo? bellina eh! Comunque, caro amico che stai vedendo questo video, io ti voglio far notare una sottigliezza. Torna indietro, indossa le cuffie e scoprirai che ogni beat, che ogni taglio, che ogni battuta, il sound designer engineering del Torrisi, cioè l'ha fatta cadere a pennello. Guarda sta unboxing e dimmi se non... Se non suona così. Questo non è un unboxing, questo è un beatboxing. Quell'angolo del mio showroom che era un po' morto diventa la parte quasi più bella di tutto lo showroom. Eh, io a me mi sono venuti in No, dei... no, ti sei proprio messo a piangere un po' a lacrime. Sì, dai, stato... non pensavo fossi così sensibile, eh. Sono sensibile su queste Ma cose. Te, comunque, a noi devono arrivare ancora i carrellini per andare sotto la macchina e la saldatrice. No, o sbaglio? All'interno del casco della beta per saldare c'è poi tutta quanta una regolazione elettronica per schermare. La luce, io non lo sapevo, pensavo fosse solo un casco. Che poi il cutter lo userei come portachiavi. Guarda quanto è bello! È bellissimo, infatti, questo te lo frego subito. Taglia cioè da paura. No, no, ce l'hai, ce n'è uno ce anche per te. Te prego pure questo. Quello eh, il gusto di fregartelo. Scatola originale, scusami, eh. Questo è il tuo cutter. Ce l'ho? Oh, eccolo. Ce l'ho? Ah, nuovo, ah nuovo di pacca. Perfetto, questa è l'unica cosa che facciamo da noi: è aprire i pacchi. Eh, questo lo devi dire te perché è la parte più importante Luca Cioè sì. la gente ti ascolta Devi, devi. devi parlare Scala. Però Lea. Vuoi occhiali? Sì non mi ha occhiali Tu Sì tu Che hai il cellulare in mano Devi fare così con il dito Qui Qui E cliccare su iscriverti E cliccare su iscriviti è detto. Iscriverti Hai detto. Tu sì sì, tu che stai col cellulare in mano e stai guardando il nostro video. Adesso appare un bollino qui, ci devi cliccare sopra e cliccare su iscriviti. Altrimenti ti veniamo a prendere a casa. Hai capito? Mi sa che ha capito. <ride>